Amici di PopUp, Up, ben trovati, in collegamento con noi Valerio Cipri, lode dei Gen Rosso, benvenuto, ciao Valerio. Ciao, ciao a te, ciao a tutti quelli che ci ascoltano. Ho avuto la, la fortuna di conoscere i eh, Gen Rosso e Valerio in aereo in occasione del, del viaggio per Sydney, un lungo viaggio per Sydney e quindi ho conosciuto ancora meglio la, la, la loro realtà che già conoscevo via internet oppure perché eh, si ascoltavano le loro canzoni per radio. Eh, vuoi raccontarci Valerio eh, chi sono i Gen Rosso e come nascono? Allora, il Gen Rosso innanzitutto diciamo il nome Gen. Gen vuol dire generazione nuova, sarebbe stata a quei tempi la seconda generazione del movimento dei focolari e, e Rosso ha un significato particolare, appunto è delegata alla, alla fondatrice del movimento dei focolari, che era Lubic, che nel dicembre del 1966 regala ai ragazzi di Loppiano, la cittadella dove noi abitiamo, una batteria di colore rosso, quindi eravamo la generazione nuova Gen con la batteria di colore rosso, si è fatta la sintesi Gen-rosso. In contemporanea nasceva anche l'altro complesso che ha avuto in regalo la batteria verde, che si chiama Gen-verde, siamo i due complessi nati nel 23 dicembre 1966 per opera di Chiara Lubico con il dono di queste due batterie. Così è nato in una maniera molto semplice. Una maniera molto semplice, e poi una storia incredibile <ride> negli anni. Sì. Impensata, anche perché noi in realtà eravamo una novità qui nel Valdarno nel e no? vedere giovani di tutte le parti del mondo nel 66, dove ancora è il senso dell'interculturalità, diciamo così di questa comunione fra i popoli che abbiamo e che è sotto i nostri occhi nei nostri tempi, allora non c'era. E allora eh, vedere questi gruppi di, di tante nazioni, la gente veniva a curiosare, a vedere e per cui noi abbiamo cominciato soltanto per accogliere le persone, soltanto che poi la gente si è interessati, ma perché non venite nelle nostre cittadelle a cantarci queste belle canzoni così e dopo pochi mesi Chiara Lubic ci ha detto di incidere il primo disco cose che noi non ci aspettavamo e da lì è cominciata l'avventura siamo andati in tanti anni, 46 anni di storia io ci sono fin dall'inizio 46 anni di storia e abbiamo visitato più di 50 nazioni tra cui appunto Sydney dove ci siamo incontrati. Nell'occasione io avevo avuto la fortuna di, di ospitarvi nel, nello studio radio in cui lavoravo eh, e non vi ho fatto due domande incredibili che, che colgo l'occasione di, di, di riproporti quest'anno. Non ti ho chiesto, ecco, tu hai conosciuto sicuramente Chiara Lubic, quindi sì. eh, qual è il tuo ricordo, qual è, se c'è anche qualche aneddoto particolare che ci vuoi raccontare? <ride> <ride> Ma con Chiara Lubic io ho avuto un rapporto molto molto forte, perché fin dall'inizio, dal 67 praticamente, quando lei fece la prima visita all'Oppiano, anno in cui già io ero lì, e io presentai a lei proprio nel gennaio del 67 e due canzoni che sarebbero state fra le prime del Gerosso, e, e mi ricordo ancora il suo sguardo quando ho finito di cantare assieme al primo nucleetto del gel rosso dopo aver cantato una canzone che si è intitolata ma Ave Mariapoli lei alla fine con sorpresa, siccome io venivo dal mondo rock perché io prima di conoscere questo movimento, questo gruppo avevo un gruppo musicale che si chiamava I Notturni a Palermo e, e, e facevo molto rock, molto e così, e avevo preso le canzoni che avevo fatto prima, cambiando le parole, però ero ancora un rocchettaro, e a Chiara questo era piaciuto molto, e mi ha detto, ma la canti un'altra volta, e così, già subito per la prima volta ho avuto un bis da lei, ma poi è stato bello, perché con lei ho collaborato tantissimo, tutte le canzoni che, che facevo, anche col Ger Rosso, sempre come un dono, le mandavamo per prima a Chiara, che ci diceva la sua opinione così, ma non era soltanto un'opinione perché tante delle prime canzoni erano anche dedotte da meditazioni che lei aveva fatto, cioè il, il concetto diciamo così di tutte le canzoni come fondamento avevano sempre il carisma suo, il carisma dell'unità, ecco di questa nuova proposta di Vangelo che lei ci dava e che noi trasformavamo in canzoni. E qualche volta addirittura lei partecipava alla costruzione delle canzoni, suggeriva frasi, ci correggeva, proponeva, ma poi si lasciava correggere anche lei. Magari qualche cosa che lei proponeva non c'entrava nel verso, no? Allora dice, no, allora cambiamo, voi come fareste? E' così. E, ed era un rapporto molto bello, molto stretto, anche con delle correzioni, anche... Fino a quando lei è partita, diciamo così, per il cielo, eh, abbiamo fatto sempre in collaborazione con lei. Ancora niente meno nel, nel gennaio del, del 2008, cioè quando lei è partita, poi lei è partita in marzo, noi siamo stati davanti a lei che li ci ha, ha accolti e abbiamo cantato l'ultima canzone per lei, quindi immaginati il rapporto personalissimo, molto forte, molto bello. C'è un'altra Chiara che, che porta probabilmente molti giovani alla, alla vostra famiglia, al vostro movimento, che è Chiara Luce. Sì, ho avuto modo di conoscere anche lei. E anche lì è stata una storia molto molto bella. Perché noi stavamo facendo uno spettacolo a Torino, e, e qualcuno ci ha detto che c'era una gen, una ragazza, eh, che era ricoverata all'ospedale di Torino e che quindi non poteva venire al concerto. Il Gerosso era molto abituato a fare delle pazzie, no? L'avevamo già fatto altre volte. Abbiamo detto. Che peccato che questa ragazza non può venire. Dai, facciamole una sorpresa. Lei non può venire allo spettacolo, andiamo a cantare noi per lei. Soltanto che quando siamo arrivati con la chitarra in mano non ci hanno fatti entrare. Dice, ma dove andate? E allora per fortuna abbiamo trovato una infermiera che ci ha indicato una strada secondaria, una, una scala di servizio, ci ha fatto salire di lì e così piano piano piano in punta di piedi siamo entrati nella stanza di Chiara Luce. E lei era sorpresissima a vedere. Eravamo non so quanto, sei, sette del Gen Rosso, che eravamo lì. Abbiamo detto: Chiara, tu non puoi venire, siamo noi qui per te per cantare. Era di una gioia incredibile. Si mise a sedere sul letto e continuava a guardarci così. E lì abbiamo cominciato a cantare alcune canzoni. E abbiamo fatto anche delle foto che tuttora circolano di Chiara Luce mentre noi cantiamo. E il rapporto con lei è rimasto molto, molto forte. E Si sentiva che era una ragazza straordinaria e mi ricordo che poco tempo dopo noi dovevamo fare la prima nostra tournée nel, eh, nell'est. Eravamo stati invitati dal centro culturale ucraino, allora ancora Unione Sovietica, a fare dei concerti, ma all'ultimo momento quando io dovevo entrare per andare a preparare non hanno dato il permesso di entrare allora eravamo dispiaciutissimi perché ormai eravamo preparati per andare lì, avevamo fatto tradurre tutte le canzoni in russo. E, e mi ricordo che mi è venuta l'idea, dico io telefono a Chiara, glielo dico. E telefonai a Chiara Luce e lei stava molto male. Quando mi ha sentito dice, come non vi danno il permesso? Ho detto no, purtroppo no, non ti preoccupare, ci penso io. E allora... E non so cosa ha fatto, avrà pregato, avrà offerto. Non so. Il fatto sta che subito dopo abbiamo avuto il permesso e mi ricordo che le ho telefonato per dire: Guarda, che entro in Russia, sto andando, entro in Unione Sovietica. No? E allora lei ha fatto un grido e ha, ha detto: Lo sapevo, lo sapevo. Come dire che avevo ottenuto questa grazia e noi abbiamo potuto fare la prima tournée nell'Unione Sovietica allora. Che era poco prima che crollasse un po' tutto il regime, e siamo stati in Ucraina a Kiev e a Ternopol facendo tanti concerti e lasciando una traccia enorme là perché tanti hanno conosciuto addirittura Gesù per la prima volta. Non conoscevano molta gente, non sapeva neanche del cristianesimo. E, e quando siamo andati via, abbiamo lasciato una bella piccola comunità che già ha cominciato a vivere il Vangelo come noi. E questo noi sempre l'abbiamo attribuito come merito a lei. È e la quando... storia di una, di, di, una, di una grande santa, è ancora beata, ma sì, è una storia eh... di santità bellissima, veramente. Bella, bella. E lei, eh, mi ricordo, eh, adesso io ti ho raccontato come è andata a finire dopo, ma fra il prima e il dopo, lei è partita per il cielo. Prima che ancora noi potessimo andare, ma già ormai avevamo tutti i permessi, quindi si andava. E quando lei è partita abbiamo composto per lei una canzone che, nel, che è stata la prima canzone fatta per lei, Dio mi ama, e, ma è stato un ricordo troppo forte. E una cosa che mi è rimasta di lei è stata la sorpresa che quando siamo ritornati dall'Unione dall Sovietica, e ho trovato un bigliettino piccolino di colore verde. E dico, ma guarda, chissà di chi è questo. L'ho aperto ed era di lei. Che ci aveva scritto dicendo, le cose da dirvi sarebbero tantissime. Ma penso che dichiarandovi Gesù in mezzo, ve me li ho dette tutte. Vostra chiara luce. Come mi sembrava, anche se lei scritto prima un messaggio come dal cielo, un mandato, dice: Guarda, teniamo questo legame che è Gesù fra di noi ed è il legame che è rimasto per sempre con lei. Quasi, quasi sarebbe bello concludere qua. Ma eh, a, a proposito di canzoni andiamo avanti, perché la storia di gen Rosso è eh, nel 1984. Eh, scrivete un inno che resterà nella storia poi, no, del, degli incontri del Papa con i giovani che resta qui con noi, che, sì. che, che ho sentito in una chiesa di, di, di San Paolo in Brasile, mi è venuta la pelle d'occa, l'ho sentito cantare in portoghese. Eh, quali sono i tuoi ricordi di quella giornata che poi ha dato il via alla, a, alle giornate mondiali della gioventù? Guarda, è stato un… Un momento emozionantissimo e mi ricordo che eravamo stati invitati a cantare e noi avevamo appunto composto da non molto tempo la canzone resta qui con noi e se non ricordo male sai perché poi l'età inganna e fa, la cancella tanti ricordi ma quello no mi ricordo che eravamo in piazza san giovanni laterano noi su, sul palco che era stato costruito questa marea di giovani là davanti e abbiamo cantato questa canzone che mi ricordo piacque tantissimo a tutti perché anche la partecipazione della gente a cantare il ritornello questo resta qui con noi che risuonava lì e ha fatto tanto tanto tanto effetto e la canzone era piaciuta moltissimo, tanto che è rimasta eh, come l'inno della prima giornata mondiale della gioventù che ho ritrovato eh, proprio negli archivi, anche che ci hanno dato nel 2000 di tutti gli inni, ho visto che la prima, eh, il primo inno era proprio quello, è rimasto. È una canzone che ormai si canta sempre, nella giornata mondiale della gioventù, a fine e fine di tutto, in una lingua e in un'altra, mi ricordo a Colonia, quando il coro la intonò in tedesco, Salutando il Papa che andava via eh, lì e anche in, in tutti gli altri posti, perché sì, è tradotto eh. in tantissime lingue. Sì. Eh, mm. C'è anche un aneddoto particolare so, legato a, a, a questa canzone, no? Un mm -hmm. tuo ricordo particolare: Beh, il, il ricordo è che tutte le cose che hanno poi una storia che dura in genere hanno delle radici molto profonde, e dolorose, anche se vuoi perché noi volevamo fare questa canzone che voleva essere la finale di un nostro musical, una storia che cambia, ma mi ricordo che abbiamo fatto quella canzone così tante volte e non ci piaceva mai, eravamo sempre scontenti, sempre scontenti, non diceva quello che volevamo dire, mi ricordo che eravamo riusciti a trovare il ritornello, resta qui con noi, son... ma poi non c'era nient'altro, avevamo solo quello, e mi ricordo dopo l'ennesima volta che la facevamo delusi, e sono venuti a trovarmi due del Gel Rosso dicendo: Sai, abbiamo fatto una musica che ci sembra bella. Ed erano Benedict Tenderli e Marcelino Bautista che avevano fatto questa musica. Io mi ricordo che quando la sentii mi ha preso subito e ha detto: Questa è quella giusta. Allora dici, eh, datemela. E mi ricordo che sono andato nella mia stanza, perché io scrivo i testi delle canzoni in genere, e, ed era un momento magico, perché dal, dalla, dalla mia scrivania guardavo fuori questo paesaggio toscano bellissimo e vedevo proprio il tramonto, no? e che c'erano questi cipressi a fuso che proiettavano l'ombra proprio sulla, sulla campagna, sul pavimento, e non ho fatto altro che, che descrivere quello che vedevo, pensando che anche i discepoli in quel momento con Gesù eh, vedevano la stessa scena nel loro, lì in Palestina. Allora ho cominciato a scrivere, le ombre si distendono, scende ormai la sera. Era un incanto. Nel frattempo è entrato nella mia stanza, proprio bene di tenderle, eh, mi ha detto, ma stai dicendo, la presenza di Gesù fra noi mi sembra, non so, come un sasso buttato nell'acqua che spande, che si... E allora era, era il momento in cui stavo scrivendo la seconda strofa e allora ho scritto Si allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda che il vento porterà ai confini di ogni cuore». E poi è arrivata l'ultima strofa, sapevo cosa volevo dire, che questa presenza di Gesù doveva raggiungere tutta l'umanità, no? E ho cominciato a scrivere «Davanti a noi l'umanità lotta, soffre, spera, come una terra che nell'arsura chiede l'acqua». E poi, e lì non mi veniva il verso, mi veniva di dire da, da, da Dio, dalla provvidenza, da Gesù Cristo, da chi, dico, ma non entrava mai nel verso e mi sono proprio arenato ed ero, dico, ma come mai, dico, che dell'acqua e dentro il cuore, ho sentito come un, una voce, diciamo così, che mi diceva da te. Come sarebbe a dire da me? Chiede l'acqua da te. In quel momento stavo attraversando un momentino non pro proprio felicissimo, no? Di travaglio anche di come capita sempre nella nostra vita. E allora dico, da me assolutamente no. E allora ho scritto, da un cielo senza nuvole. Chiede l'acqua da un cielo senza nuvole, semplicemente... E dentro ho sentito incalzare quella stessa voce e dici, non è vero, perché amare puoi sempre. In qualunque maniera tu ti senti asciutto, arido, e peccatore, disgraziato, in qualunque cosa, però amare puoi. Non c'è scusa all'amore. E allora Io ho credo... dovuto scrivere, ho dovuto scrivere da un cielo senza nulla, ho scritto, ma che sempre le può dare Vita. E poi ho pensato, dico, ma che strano, io sono qui non da solo, ho fatto una scelta di vivere con altri, per Dio, e il motivo per cui ci troviamo assieme è che questo Dio sia presente in mezzo a noi, e questo è Emmaus, volersi bene perché Lui sia fra di noi, è Lui che dà l'acqua, ma dal verso il nostro amore scambievole. E allora ho scritto, con te saremo sorgente d'acqua pura, con te fra noi il deserto fiorirà. È proprio il miracolo dell'amore scambievole, quello che Gesù ha lasciato. Da questo vi riconosceranno. Amatevi, Iuniate, dall'amore che avrete e poi è Dio che fa i miracoli, no? Ma mi ricordo è stata una lezione di vita così forte che da loro me lo sono portato sempre dietro, di colore, anche se sei un cielo senza nuvole. Però ama, ama, ama sempre perché lo puoi fare. Amatevi perché allora Gesù è fra voi e quello è il miracolo io credo che sia questo il segreto di, di, di una canzone che tanti anni e no, ancora si canta è, sentire cosa tutto c'è dietro no? mm -hmm. ma è, è, arrivi, arriviamo al, al, al 2013 passando però per il 1989 perché la presenza di gen rosso nella GMG è una presenza costante, quindi anche nell'89 avete scritto l'inno. Eh, sì. e Invece quest'anno eh, tu hai curato la versione italiana quindi de dell'inno della GMG, Speranza che sorge. Sì, sì, sì. Ma è stato bello perché mi piace come ogni inno prende la coloritura proprio della nazione, dove si va, no? E quando ho sentito l'inno di di Rio de Janeiro, cantato in una maniera così scanzonata, così bella, così fresca, proprio come sono i brasiliani, mi ha molto, molto affascinato. E dico la verità, mi piaceva già così com'era in portoghese, no? Invece mi è stato richiesto di, di provare a fare una versione italiana di quello e l'ho fatto molto volentieri, anche con gioia. E, ed è quello che è uscito, che adesso... E viene utilizzato ma per me è stato un onore da una parte anche di averlo potuto fare ma anche una gioia perché è un inno bello è fresco, gioioso sicuramente darà, darà tanti frutti e resterà, resterà sono contento di averlo potuto fare ma è, è, è più una gioia per me è, averlo potuto scrivere così ma già il fondamento, diciamo così, il succo del testo è quello fatto in Brasile che è molto bello. Dove sarà possibile eh, sentirvi, ascoltarvi, incontrarvi durante la GMG di Rio? Beh noi saremo lì già dal 21 di, di luglio, venendo fuori da una lunga tournée che stiamo facendo in Brasile perché in questo momento il G rosso è già lì, ha fatto spettacoli alla Paresida, Guarani, a San Paolo a Belo Horizonte adesso sta andando verso San Luis nel nord, da lì a Fortaleza dove io li raggiungerò e il 21 di luglio saremo proprio Rio di Janeiro e parteciperemo esternamente diciamo così a un concerto proprio per chiara luce che i ragazzi e le ragazze del de Brasile faranno il 24 di, di luglio, sì aspetta che vedo, il, sì, il 24 luglio ci sarà uno spettacolo su Chiara Luce e il giorno seguente noi faremo un concerto, questo concerto che portiamo adesso di dimensione indelebile, e non saprei esattamente in quale piazza sarà, mentre invece il, il sabato, proprio quando c'è la rappresentazione nella, dove si fanno gli atti centrali, dove verrà anche il Papa, noi rappresenteremo una sintesi di street light che prepareremo con, stiamo preparando con 200 giovani di questa Fazenda Speranza di Freyance. Ecco, già abbiamo fatto una prova con loro, proprio negli spettacoli di Guadagnetà e di San Paolo è stato bellissimo e ci ritroveremo con loro e faremo questa rappresentazione. E saremo felici anche di rappresentare questa vita di Charles Moatz, questo ragazzo che ha dato la vita per questo ideale dell'unità, e che speriamo che un giorno di vederlo come chiara luce anche fra i nostri beati, i nostri santi, perché ha dato la vita per una causa evangelica per testimoniare Gesù. Valerio, cosa diresti um, ad un giovane che è, è lontano o in ricerca ancora del, del Signore? Guarda, innanzitutto la prima cosa che farei è cioè cercare di volergli bene, di capire le sue esigenze, di capire il travaglio che ha dentro, perché se è alla ricerca vuol dire che Dio già sta parlando, perché uno che non ricerca eh, non è in ascolto della voce, ma si ha la ricerca, anche se tante volte queste ricerche vanno a finire che si trovano altri ideali, però il fatto che uno si muove è già importante e eh, vuol dire che Dio è già vicino a lui. Quindi gli vorrei bene, gli vorrei bene cercare di fare qualunque cosa per lui, eh, per farlo felice, ascoltandolo, cantando con lui passeggiando con lui, ma è il primo atto perché la prima maniera di portare Dio agli altri è di testimoniare questo Dio. Cioè, siccome io credo in Dio amore, credo che Gesù è venuto perché ci ha voluti bene, e allora la prima cosa che farei è volergli bene, testimoniare di amore. Poi fai vedere anche lui, è possibile come è tutto è amore nella vita. Tutto quello che si vede, la creazione, la presenza dei fratelli, è un'espressione di amore di Dio di stesso nel tempo e nello spazio, ma che è un amore personale per ognuno di noi. Dio ci ama immensamente personalmente e quindi se richiesto gli parlerei di questo, di questo amore di Dio che non chiede niente per sé perché Gesù non ha detto credete in me come, come ultimo sila. Sì, L'ha detto, eh, ma l'ha detto in una maniera molto speciale perché Gesù aveva sempre davanti l'uomo come comandamento finale. Ha lasciato un comandamento che è vogliatevi bene, Com proprio come farebbe una mamma no? con i propri figli, vogliatevi bene. Mi piace un Dio così, che anche nel giudizio finale non chiederà chi ha creduto in me e chi non ha creduto. No, dice avevo fame mi ha aiutato da mangiare, avevo sete. È un Dio che pensa sempre agli altri e ritiene fatto a sé quello che si fa agli altri. Io direi questo, lo porterei a cercare di vivere l'amore verso gli altri. Perché Gesù ha detto a chi mi ama mi manifesterò, ma chi mi ama nei fratelli, negli altri. Quindi porterei una persona, anche a chi non crede, soltanto ad amare, amare, amare gli altri perché a chi ama viene alla luce e capisce il senso dell'amore e quindi anche il senso di tutto quello che lo circonda che è amore, portare all'amore e poi si scopre chi è l'amore, uno che dà la vita e Gesù ha fatto quello. Grazie mille Valerio, ti ringrazio, ringrazio tutti i gen rosso rappresentati da te, ti chiedo quali sono anche i vostri contatti ecco in internet, come è possibile raggiungervi Guarda, e, e basta andare nel sito che è www.genrosso, scritto tutto di seguito, genrosso.com. E lì si trovano tutte le informazioni anche di quello che stiamo facendo, c'è tanto materiale fotografico anche già di questa tournée in Brasile, di quello che faremo in futuro, di quello che abbiamo fatto, c'è la storia del Gen Rosso, le gli ultimi progetti che abbiamo fatto con questo forti senza violenza per, eh, per educare i giovani alla pace alla non violenza all'amore verso gli altri contro il bullismo ecco e, e poi ci sono anche testi di canzoni si possono sentire canzoni anche da prati e poi scrivere che volesse scrivere è info chiocciola perfetto ecco. va bene questo Benissimo, poi, grazie. Se vuole scrivere a chiunque del Gerosso basta mettere il nome prima come dire per dire personalmente lode oppure adelsonchiogerosso.com Beni è così il nome, però se scrive a infochiogerosso.com e poi noi dirottiamo alla persona con cui si vuole parlare. Grazie per questa bellissima chiacchierata testimonianza. Eh, io ti auguro quindi eh, buona estate, buona GMG. Anche se poi a, in Brasile non è proprio estate, però non è neanche come il nostro inverno, diciamo. No. Ma c'è freddo, sai? <ride> Abbiamo già provato, altre tournée che siamo stati in questo periodo, verso le zone proprio di Guaratignatà, la notte fa freddo, bisogna eh sì. stare attenti. Eh. Grazie non mille, via. allora, Valerio, un abbraccio. È davvero grazie. grazie. Grazie a te, ciao.